Bene, quello che vedremo oggi è l'esecuzione della divisione con il regolo calcolatore, l'operazione inversa della moltiplicazione. Il primo calcolo che vedremo sarà molto semplice e sarà 12 diviso 3. Non cambiano le regole delle cifre significative, l'unica cosa che dobbiamo sapere è che tra loro vengono sottratte. Il 12 lo troviamo sulla scala D, mentre andremo a cercare ed allineare il numero 3 con la parte mobile. A questo punto muoviamo il corsoio fino all'1 e leggiamo sulla parte fissa il valore, quindi 4. Quello che è importante memorizzare di questi appunti sono le parti in rosso. Andiamo quindi nuovamente il regolo e rivediamo 12 nella scala D che è allineato con il 3 e poi l'1 allineato con il risultato che dobbiamo trovare. Ma se noi facciamo 1,2 diviso 3 il regolo non viene spostato, rimane sempre nella stessa posizione. Ci chiediamo come mai, eh, visto che sono due risultati completamente diversi, ma è... Ehm, Diciamo che diamo la colpa alle cifre significative. Sono loro che pilotano quindi la parte mobile della virgola. Facciamo un conto un attimino più complesso. 8.522 diviso 3.421. Abbiamo indicato che le cifre significative eh, sono 8, però dobbiamo tenere in considerazione che il, dove si sposterà il cursorio, quindi verso destra, e dobbiamo aggiungere una cifra quindi identifichiamo 8 5 22 sulla parte d indicato dalla freccia la parte mobile come vediamo si sposta sulla destra e andiamo ad allineare il numero 3 4 2 1 con la scala graduata Adesso ci spostiamo sul valore 1 della scala C e andremo a leggere il valore sottostante tenendo conto che la nostra, il nostro numero finale avrà una eh, cifra identificativa, quindi 2,49. La nostra calcolatrice ci restituisce questo numero che noi vediamo con un'abbondanza di cifre decimali che non ci serve. Altro esempio, 0,8 diviso 21. 0,8 è 0 cifre decimali, 0 eh, cifre significative. Il numero 21 è composto da due cifre significative. In questo caso, anche qui andremo ad identificare l'8 e poi allineiamo il numero 21 eh, con, la, con la parte mobile. Il, cui, il la parte mobile si è spostata verso destra andiamo a identificare il risultato allineato con il numero 1 348 ma mi aspetto un meno 1 di cifre significative quindi vuol dire un 0,0 quindi scriverò 0,0384 e la nostra calcolatrice ci dà in modo aritmetico il valore corretto, molto molto più preciso. Facciamo adesso un conto un po' più importante, 545.000 per 1.580. Andiamo ad allineare il, mille, il numero 158, 158, eh, con l'1 della parte C e poi andiamo a vedere in corrispondenza sempre della parte mobile C la lettura eh, che corrisponde a 545. Vediamo quindi sulla parte D fissa un numero 86 dobbiamo aggiungere le cifre decimali che mancano per completare il nostro numero. Se abbiamo notato, essendo una moltiplicazione, quando la parte mobile è andata sulla destra, è stata tolta una cifra eh, significativa. Effettuiamo la stessa cosa con una calcolatrice comune e ci troviamo una uh, sorpresa. La calcolatrice non è in grado di fare questo conto, quindi il nostro uh, regolo passa uh, la prova.